Una struttura gigantesca di sette piani costruita senza una logica. Almeno in apparenza, a ogni labirinto ne segue uno ancora più difficile. Lei crede ai fantasmi, dottore? Non credo a nulla che io non possa vedere o toccare con mano. Questo spirito è diverso dagli altri, più potente. Su vostra richiesta sono tornata all'ospedale abbandonato. Volevo dirvi che grazie a questa esperienza e grazie all'analisi audio di qualcuno di voi ho potuto notare delle coincidenze molto particolari. un qualcosa che ha a che fare con la mia vita privata. Sicuramente vi farò un video dove vi spiegherò meglio cosa è successo. Prima di lasciarvi alla visione di questo video, vi dico che mercoledì 26 giugno alle ore 21.30 faremo la prima live non mancate Sento poco la mia C'è qualcuno qui? Qualcuno mi sente? Avvicinati qui. Sei una donna? Se sì, accendi le luci. Controprova. Sei un uomo? Se sì, accendi le luci. Sei vicino a me? Vedo i capelli che si spostano io prima non ve l'ho detto ok ma eh, mentre mi avvicinavo a, da, in questa zona ho sentito come un lamento femminile eh, voi direte facile le dito adesso no io che non ve l'ho detto prima ok ti chiedo una cortesia se sei una donna, puoi far accendere per un'ultima volta le lucine di questo strumento? Ti puoi avvicinare? Avanti, l'hai fatto anche prima. Fallo illuminare. è vero che ho sentito è vero che ti ho sentita prima ho sentito un tuo lamento chi è presente qui in questo momento può farsi sentire Posso sentire la voce della donna per favore? c'è una torcia la vedi la luce? ti dà fastidio la luce? Ma io vorrei che tu la spegnessi quella luce ce la fai a spegnerla? Avvicinati a questa torcia, prendi energia dalla torcia, cerca di spegnerla, prova a farlo per favore. Stai facendo illuminare tu il K2? Sì. Allora ascolta, se riesci a far illuminare il K2, per favore. Riesci a prendere energia da quella torcia e farla spegnere, per favore? Sì. provaci perlomeno fammi capire che ci sei Siete dei pazienti? Siete dei medici? Potete fare un rumore forte, bello forte? Non toccarmi. Sono sì, te aria genita, ragazzi, ma no? un'aria sì. allucinante. Questo era un urlo, questo era un urlo. Era un urlo quello? Perché stai urlando? ragazzi l'aria è cambiata totalmente e ora improvvisamente c'è un freddo allucinante K2 non si accende più. Ditemi solo una cosa, quanti siete qui? 7, 3. Siete ricoverati qui? Fatemi un rumore, per favore, bello forte, così lo posso sentire. E spostate qualcosa, fate un rumore, per favore, così mi confermate e siete qui. Mamma mia ragazzi che animo, voi non potete neanche immaginare. Guardatemi i miei capelli. Ah! Ok, la tenda. Qualcuno vuole comunicare con me? Sì. Ok. Dimmi il tuo nome per cortesia. c'è stato un vento una folata di vento pazzesca voglio capire se è solo stato un caso o se in qualche modo sei riuscito a farlo tu puoi rifarlo per favore vi fallo. Via.